Cari naviganti, bentornati. 52esima puntata delle colonne d'Ercole. Allora, chi segue questo canale YouTube, o chi segue la pagina, sa bene che uno degli argomenti che trattiamo più spesso parlando di colonne, di colonne sonore sono le cosiddette Rejected Scores, ovvero sia quelle partiture che sono state commissionate a un compositore e poi, per tutta una serie di ragioni contrattuali, di tempistica, personali, musicali, naturalmente, insomma, poi non sono andate. Eh, non sono state montate sul film che erano state, per cui erano state commissionate ma si è, si è rivolti a un, a un altro compositore eh, quando parlo di questi casi che sono molto più frequenti di quanto uno potrebbe, eh, potrebbe immaginare e che praticamente insomma, nella vita di un compositore di colonne sonore insomma, sono almeno, una volta, <ride> almeno una volta tutti ci passano eh, quando parlo appunto di questa, di questa dinamica generalmente cerco di dare uguale peso sia al compositore A, cioè quello a cui è stata commissionata prima, la prima partitura che poi è stata rifiutata, sia al compositore B o in certi casi i compositori B. Eh, nella puntata di oggi invece e anche nella prossima il focus sarà in particolare eh, più sul compositore A, cioè su quello a cui era stata commissionata la colonna sonora e che poi però non l'ha vista montare e quindi andare sul film. Oggi parliamo di Gabriel Yared. Allora, perché ho chiamato la puntata di oggi quando aver vinto un Oscar non basta? Perché è esattamente la dinamica che è successa in questo caso che poi succede anche in molti altri casi, in molte altre situazioni. Allora, ripeto, il focus di oggi è su Gabriel Yared, compositore libanese, classe 1949. Yared nasce a Beirut, inizia a studiare musica da bambino, benché con risultati, in un certo senso, altalenanti o quantomeno, diciamo, che il suo primo insegnante di pianoforte consiglia... Eh, consiglia alla famiglia di lasciar perdere le lezioni perché fondamentalmente il ragazzo non, non è particolarmente portato per la musica. Insomma, per fortuna invece non, gli, non viene dato retta a questo insegnante. Ierede continua eh, continua a studiare, poi viene a contatto anche con, per caso, facendo, suonando in una, in una chiesa come organista viene a contatto con le musiche organistiche di Bach e da lì parte da, da ragazzino, intorno ai 14-15 anni, parte l'impulso irrefrenabile a comporre che poi insomma non lo abbandonerà per tutto il resto della, della vita. Ciononostante, quindi continuerà sulla musica, si lavorerà anche in legge e, e quindi insomma poi e diventerà comunque uno dei compositori mh, più interessanti a livello internazionale, eh, lavorerà tanto e principalmente in Francia con tanti registi. Registi francesi, eh, ma poi insomma avrà una carriera anche, appunto, internazionale. Eh, comincia a scrivere la sua prima colonna sonora nel 1980 e più o meno va avanti scrivendo mediamente una colonna sonora all'anno, quindi non uno di quelli che ne scrive 4, 5, 6, 10 o addirittura, o addirittura di più in questi casi, perché Jared comunque è un compositore, come dire che definire solo autori con colonne sonore sarebbe sicuramente riduttivo. Le colonne sonore sono una parte importante della sua, della sua carriera, ma non necessariamente quella l'unica, insomma, diciamo così. Quindi dal 1980, a parte con un, scrivendo le musiche per un film di Jean-Luc Godard, poi lavorerà con Costa Gavras, lavorerà con Jean-Jacques Canot, con Robert Altman, fino appunto arrivare al 1996, quando... Eh, vincerà l'Oscar per le musiche del paziente inglese di Anthony Minghella eh, come parte la sua carriera? con un po' di fortuna come spesso, spesso capita e, e quasi sempre ci vuole nel 1971 lui ha 22 anni eh, ed è in Brasile a trovare alcuni parenti c'è in questo, nel, nella città in cui lui è ospite c'è un grande festival internazionale di, di musica e l'organizzatore eh, di questo festival dice senti tu sei libanese eh, non, non abbiamo nessuno che rappresenti il Libano in questo, in questo festival internazionale hai voglia di scrivere una canzone ed essere tu il rappresentante del Libano e lui insomma in maniera anche molto, molto modesta, molto come dire, molto umile dice ma insomma, non so, non ho mai scritto una canzone non so se sono adatto No, non ti preoccupare, facciamo noi, ti diamo una mano e vabbè, ma il testo, non ti preoccupare il testo il, come dire, l'autore del testo lo troviamo noi, pensiamo noi a tutto devi solo scriverla poi la scrive e la canzone è anche un ottimo successo, tant'è vero che poi successivamente al festival, che, insomma, che lo vedrà appunto protagonista, inizierà anche un tour con un gruppo appositamente per la promozione di questa canzone che appunto in Brasile avrà molta, avrà molta risonanza e molto successo. Da lì comincia, ripeto, in maniera anche un po' fortuita, una, una fortunata carriera Ancora prima che come compositore, come arrangiatore, come orchestratore, tant'è vero che nel 1975 lui farà gli arrangiamenti e la produzione musicale dell'album di Mina, Mina Cantaluccio, sono uno dei, dei più importanti tributi che Mina ha fatto a Lucio Battisti. Allora nel 1996, come detto, vince l'Oscar per le musiche del paziente inglese e ovviamente questa cosa gli dà una grande... Eh, riconoscibilità internazionale da quel momento lui diventa anche un po' se vogliamo il, come dire, il simbolo di una certa musica intimistica, romantica che, che andrà molto in, mh, come dire, che sarà una tendenza abbastanza diffusa nella, nella fine degli anni degli anni 90 a Hollywood eh, per cui stante questo, questo successo eh, il regista Bill August che vediamo in questa foto lui è danese, spero di aver pronunciato il nome in maniera corretta ma, ma, non, ma non ci giuro eh, Lo invita sul set del film che sta girando, cioè Le Miserable, eh, con un ottimo cast tra l'altro, con, con Liam Neeson, che nella seconda metà degli anni 90, insomma, è, è, è nel momento più alto della sua carriera, la sua carriera me, che ha il suo esplan nel, nel 1993 col film Scinder List. A proposito, se volete, vi lascio il link in descrizione se volete vedervi la puntata relativa a Scinder List, qua sotto se siete su YouTube e qua sopra che, se siete su Facebook. Ma non solo Ian ma anche Geoffrey Rush, Uma Thurman insomma un grosso grosso cast devo dire grosso cast e tutto sommato un bel film devo dire, nel, nel complesso che poi però non avrà un, un successo proporzionato alle aspettative che aveva, che aveva generato August si era fatto notare negli anni precedenti per due film di, di buon successo come Il senso di Smilla per la neve e soprattutto La casa degli spiriti che credo tutti abbiamo visto e tutti abbiamo, e tutti abbiamo amato quindi Dopo la, la vittoria all'Oscar invita Yared sul set e così per fargli cominciare ad annusare l'aria eh, di, di questo film e gli, e, e gli commissiona la, la colonna sonora. Però subito cominciano una serie di incomprensioni tra il compositore e il regista. In particolare Yared in tante interviste, in tanti, in tanti articoli scritti, in tante memoria della sua, della sua carriera eh, dice che, che il regista praticamente non era interessato in alcun modo alla musica, non, non gli dava nessuno spunto. A Debbie Rhodes quando staranno registrando la, la colonna sonora con la, con la London Philharmonic Orchestra il Red racconta eh, che August era presente lì alle registrazioni ma non fece un commento non disse niente, neanche una critica neanche... niente di niente ovviamente questo per onestà, come dire per onestà di vedute è, è quello che racconta Yared, insomma, non, non, non ho la versione di August eh, e, e ci sono anche una serie di cose che vedremo più avanti che in realtà come dire, non collimano con questa versione, comunque insomma questa è la versione quindi scarsa come dire, comunicazione e scarso scambio artistico fra regista e compositore eh, fondamentalmente Ia Red racconterà che che August voleva semplicemente dei, dei droni e dei bassi i droni sarebbero una, una serie di suoni tenuti che a volte, di cui a volte si cambia la frequenza ma che insomma, fondamentalmente eh, consistono nello stesso materiale neanche tematico ma proprio sono tipo una nota uh, una roba del genere immaginate fatta, insomma, come meglio riuscivo con col mio potente mezzo vocale ma insomma questo per farvi capire cos'è un drone eh, addirittura a un certo punto August chiede a, a Yared di fare semplicemente una nota una singola nota che lui avrebbe tenuto per tutta la scena e allora Yared è un po' spiazzato Fa, fa eseguire un fa uh, a tutta l'orchestra non capendo esattamente il senso della richiesta in realtà a voi non sembri strana questa cosa c'è tutta una serie di, di tipologie di, di, di colonna sonora che è fatta appunto, sui droni, sui bassi, sulle note tenute e anche a me è capitato per una colonna sonora che poi alla fine non ho non ho scritto la richiesta di queste note lunghissime una nota tenuta anche per, per due o tre minuti di scena insomma ripeto mi rendo conto che la cosa può sembrare un po' strana ma vi assicuro che la richiesta è una richiesta che, che, che i registi fanno e che, e, che può, e che può accadere insomma il regista quindi diciamo in fase di scrittura di colonna sonora non dà delle particolari indicazioni a red. quindi lui fa quello che secondo lui è musicalmente giusto, musicalmente giusto per il film e, e poi insomma quando poi si arriva al montaggio ovviamente vengono fuori, vengono fuori problemi Yared racconterà, sono quello che ha cercato in tutte le maniere, di, di, di, di, di, di, di instaurare un, un rapporto, una relazione con, con August, ma che non c'è stato niente da fare, c'è stata un, una palese incomunicabilità, però sta di fatto che i due non si capiscono e che a un certo punto eh, Yared viene, viene praticamente licenziato dal, dal progetto, cosa che a lui tra l'altro lui racconterà a un certo punto per lui fu addirittura una, una liberazione perché appunto re, resosi conto che non se, se sarebbe usciti da questo eh, da questa incomunicabilità che si è creata con il regista dice vabbè a un certo punto cioè, è stato meglio così sta di fatto appunto che la Tristar una volta che, che Ieret viene viene fatto fuori dal progetto eh, stante anche i tempi che cominciano veramente a stringere eh, decide non solo di ingaggiare un compositore noto come Basil Poreduris di cui magari parleremo in qualche, in qualche prossima puntata ma di seguire la cosa un po' più da vicino insomma. Eh, anche perché comunque loro vogliono una musica forte, epica anche molta azione <ride> una musica fondamentalmente non tanto diversa da quella che iared dice di aver scritto dice di aver scritto per, per, appunto per, per il film insomma. però sta di fatto che lui ormai è fuori dal progetto e, e, e Poleduris invece, insomma, si mette, si mette di buona lena e, e, e, porta, e porta a casa il progetto. Eh, sta di fatto che... Eh... Io, come dire, a me Yared piace molto, non lo conosco personalmente, insomma, però ho visto tante sue interviste, tanti suoi, tanti suoi interventi, alcune sue masterclass, insomma, è una persona che, che mi piace, come, come dire, a, a pelle, diciamo così, insomma, per cui se dovessi credere tra lui e, e il regista, che non conosco ovviamente, sarei, come dire, istintivamente portato a parteggiare per lui, e forse anche perché da compositore so quanto può essere brutto essere fatti fuori da un progetto, però sta di fatto che quando Poleduris entra nel progetto racconterà che non c'è stato assolutamente nessun problema di incomunicabilità con, con il regista, con Milo August. Per cui la, le richieste dei droni, le richieste dei bassi tenuti, le richieste delle note lunghe due minuti apparentemente scompaiono e Poleduris fa una, una colonna sonora bella, se vogliamo, anzi sicuramente una delle sue belle, ma ripeto oggi no, non trattiamo tanto della musica quanto della dinamica, della dinamica del rejected score, magari ne parleremo prossimamente su una, su una prossima puntata e quindi fa una musica tradizionale insomma eh, peraltro una musica abbastanza ottocentesca se, almeno nelle intenzioni nelle intenzioni di Poleduris più che poi nella realizzazione finale. Nel senso, eh, quello che Bologna Duris era, raccontò era fondamentalmente una cosa giusta. Dice, ma se ci facciamo tanti problemi per, per avere dei costumi che assomiglino veramente a, a quelli che usavano nell'Ottocento, se, se ci facciamo giustamente tante attenzioni perché nelle, nella scena di, di, delle Miserabili non passi un aereo perché gli aerei non esistevano, eccetera, eccetera, perché non dobbiamo fare in modo che la musica sia una musica, comunque che richiami quel periodo lì e quindi insomma diciamo, nelle sue intenzioni fa una musica vagamente ispirata al romanticismo, al tardo romanticismo, a Berlioz, a Wagner, insomma. Ecco, poi, ripeto, è una cosa che mi sembra più nelle intenzioni che non nelle realizzazioni, lo dico da, da musicista, però insomma non ha importanza. Questa è, stata la sua, questa è stata la sua intenzione e il suo approccio alla colonna sonora. Allora, cercato di essere equidistanti tra la posizione del regista e quella del compositore. Vi dico che ci sono alcune cose del racconto di Ared che non tornano. Cioè, innanzitutto non si capisce perché questa incomunicabilità che c'è stata tra lui e il regista, poi non c'è stata fra il regista e il compositore che è stato chiamato dopo. Poi non si capisce il fatto che, comunque, nelle, nelle, nei film precedenti che ha fatto August, in particolare quelli che abbiamo citato: cioè Il Senso di Smilla per la Neve e, e, e La Casa degli Spiriti fatte da Zimmer, da Harry Gregson Williams la colonna sonora sia assolutamente tradizionale anche qui apparentemente ci sono, non ci sono stati problemi di, di, di comunicazione fra i due eh, non si capisce perché anche ammettendo che August volesse fare dei, dei droni e, e come dire, è, è un, apporto, come dire, un approccio completamente diverso alla colonna sonora del proprio film abbe, avesse dovuto farlo eh, su film come Le Miserable, su film in costume cioè va bene i droni, va bene le notte tenute ma sono cose che si fanno generalmente sui film di ambientazione contemporanea non certo su film in costume per cui insomma un po' di cose che non tornano sul racconto di Red ci sono al netto della simpatia che provo per lui eh, comunque insomma il risultato negativo che, e la delusione comunque che porterà a casa per questo progetto sarà niente in confronto a quello che succederà col prossimo film di cui gli effitteranno la, la score e di cui parleremo alla prossima puntata, ovvero sia Troi. Ci vediamo alla prossima puntata.